Okay. Buona domenica a tutti. Buon domenico a tutti È bello poter essere insieme, condividere insieme la parola di Dio. È bello poter stare con e compartire la parola di Dio. Vittorio stava dicendo una cosa importante, no? E Vittoria sta dicendo una importante. Che non è soltanto il battesimo. non è solo il bautismo. Non si tratta soltanto della giornata che noi abbiamo creduto o vissuto un'esperienza con Gesù. Non si tratta solo del dia che creiamo e viviamo un'esperienza con Dio. Ma dobbiamo servire il Signore fino alla fine. Sì, ma che dobbiamo servire a Dio fino al finale. Amen. E questa è in realtà la parola di oggi, no? Questa è la parola di oggi. Che dobbiamo rimanere fedeli fino alla fine. Sì, dobbiamo E dobbiamo rimanere unti fino alla fine. E que dobbiamo quedarnos ungidos fino al finale. Perché molti iniziano bene. Perché molti. Però strada facendo e iniziano a smarrirsi per la strada. Però per il cammino si perdono. Si dimenticano che sono schiavi. So che sono i sono scavos, come i Cioè, si dimenticano che hanno fatto la scelta di dare la propria vita al Signore. Sono i danni che eligirono la sua vita per il Signore. Però noi dobbiamo rimanere unti fino alla fine. Però noi dobbiamo essere unghiti fino alla fine. Servire fino alla fine. Vogliamo leggere Matteo, capitolo 25? Vediamo se Matteo 25, dal versetto 1 al versetto 13, 1 al 13. lo leggiamo sempre a te. Va. No? Allora il Regno dei Cieli sarà simile a dieci vergini le quali prese le loro lampade uscirono incontro allo sposo Entonces, el reino de los será semejante a que sus lampadas, a el Cinque di loro erano avvedute, e cinque stolte. e le cinque di loro erano prudenti e cinque patos Le stolte ne prendero le lampade e non presero l'olio Le stolti tomando prendero le lampade e non prese l'olio le avvedute vedute invece, insieme alle lampade, presero anche l'olio nei loro vaso. Ma tomarono sus vasos, juntamente con sus lamparas. Ora, siccome lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. E tardandose sposo, tutti e si E sulla mezzanotte si levò un grido, ecco, arriva lo sposo, uscitegli incontro. E alla mezzanotte fu udito un clamore. E qui, il sposo viene, salite a riceverle. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Entonces, si e, e, e le solte dissero alle vedute. E le dijeron a prudenti. Dateci del vostro oro, perché le nostre lampade stanno per spegnersi. Vostra... Ah, le dijeron a prudenti. perché le lampade si apagano. Ma le avvedute, rispondendo, dissero ma le prudenti rispondendo dicendo no, perché non basterebbe né a noi né a voi andate piuttosto dai venditori a comprarne. Perché non os falta a nosotras e a vosotras ir antes a los que vendem e a comprar para vosotras. Ora, mentre quelli andavano a comprarne, arrivò l'esposo, le vergini che erano pronte entrarono con lui per le nozze e la porta fu chiusa. E mentre quelli andavano a comprar, vino l'esposo e le che stavano perseguidas, Entrarono con ella a las bodas e si chiuse la porta. Più tardi giunsero anche le altre vergini dicendo, Signore, Signore, aprici. E poi venirono anche le altre vergini dicendo, Signore, Signore, aprici. Fine qua. Leggiamo. Basta. Qua. No, no, no. allora, Come erano i matrimoni al tempo di Gesù? Come erano le sposa al tempo di Gesù? Quello che succedeva è che il matrimonio si celebrava a casa dello sposo e quindi eh, tutti gli invitati andavano a casa dello sposo e a un certo punto della, della serata e a certo della noce, lo sposo usciva di casa e, salia casa e andava praticamente a prendere la sposa e iba a tomare la sposa e quando prendeva la sposa e insieme con la sposa ritornava a casa. Lì iniziava il matrimonio. La boda. E quindi che succedeva? Che lo sposo usciva la sera? Che lo sposo saliva la noche. Però già sapete come sono i giovani. Es como son los jóvenes, insieme con gli amici. Con los quando escono non si sa mai quando rientrano. Quando non si sa non è solo soltanto i giovani di oggi. E non solo i giovani di oggi. Già allora era così. Già in questo tempo era così. E quindi lo sposo usciva. E lo sposo saliva. E non si sapeva mai quando tornava. E non si sapeva quando volviava. E allora la gente doveva stare lì ad aspettare. E così la gente stava lì aspetandolo. E in modo particolare le Vergini. E in particolare la Virgen. Dovevano rimanere lì ad aspettare perché quando arrivava lo sposo. E le Virgini in maniera particolare avevano di stare lì aspettando perché quando lui arrivava. Dovevano a, a, a, con queste lampade illuminare il cammino del, dello sposo. Tenere anche illuminare il cammino dello sposo con le lampade. E quindi cosa succedeva? Che che passava? Che arrivava lo sposo? Che arrivava lo sposo? E loro con le lampade lo guidavano nel cammino, c'era la festa. E loro lo guidavano nel cammino e fa la festa. Poi si entrava nella casa dello sposo? Si entrava in casa dello sposo? Si divideva la porta? Si cerrava la porta? E continuava la festa. Però, dato che lo sposo tardava, Però come tardava di queste vergini, cinque finirono l'olio, e cinque invece avevano la scorta. E altre cinque avevano altre cose che danzavano. Guardava. E quindi quelle che erano intelligenti, eran listas, conservarono l'olio fino alla fine. Guardarono la seca hasta al fine. E grazie a questo olio poterono entrare alla festa. entrare alla festa. Perché tutte e dieci si addormentarono. Uh, Il tempo passò per tutti. Il Lo sposo arrivò per tutti. Però solo cinque avevano l'olio nella lampada. La Le altre cinque si erano addormentate. Però l'olio era poco. Y el Dio vuole che questa mattina facci capire questa cosa. E che dobbiamo avere l'olio nella nostra vita fino alla fine. Non è importante solo avere un'esperienza col Signore. Non è soltanto un momento della nostra vita. Ma dobbiamo seguirlo fino alla fine. Come la tua lampada oggi? Come è la tua lampada oggi? Esamina. Examina. Vediti per dentro. dentro, come sta il tuo olio? Come è stato a, sete? A, che sta? a che livello sta? La lampada è piena, la lampada, sta la lampada è vuota, 50%. 50, -50. 50%, siamo a McFree Friday, c'è <ride> lo sconto, mettete l'olio no, nelle no, lampade, asidio, eh? tutte le sorelle approfittano quando ci sono gli sconti per fare e Le quando hai discuti per E quindi quando c'è uno sconto... E quando hai Tutte le donne... Ah! Corriamo! Cosa? tagliamo i capelli Cosa? Corriamo! no no Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? C'è lo sconto. E quindi la buona notizia è che con Gesù sempre Black Friday. E che Gesù è sempre Black Friday. Sempre c'è lo sconto. Mettiamo l'olio nella nostra lampada. In modo che possiamo arrivare con l'olio fino alla fine. Quando si parla di Davide... Quando si parla di Davide... Davide fu un re unto da Dio. Davide fu un re unto por Dio. E quando già era avanti con l'età. E quando già aveva certa. Un giorno mentre stava in una battaglia. Mentre stava in una battaglia. Un gigante cercò di uccidere Davide. Un gigante ha intentò matarlo. Quindi le persone che erano vicino a Davide lo difesero, però dissero, no Davide, tu non devi più venire con noi, Pero dijeron, ya no que con perché se sí. ti uccidono, si, te matan, si spegne la lampada di Israele, che la mm. que bella questa parola. Que bella esta parola, perché loro sapevano ellos che Davide era unto, que David anche se era passata l'età, anche se erano passati gli anni. Davide è rimasto con l'unzione fino alla fine. Con hasta final. Perché loro sapevano quello che poteva passare. Avevano visto Saul che aveva perso l'olio. E a casa di questo erano morti Saul, i suoi figli. Y por culpa de eso habían muerto Saúl, sus hijos Pero también, del Pero también muchos hombres del pueblo Lo que tenemos que entender Es que si el oro de la nuestra lámpara se asoriza es que si la se termina, No es solo un problema que nos relaciona No solo es nuestro problema Pero también para la gente alrededor de nosotros La nuestra casa, la nuestra familia Nuestra casa y, familia, y nuestros hijos, nuestros hijos perché se l'olio manca nella lampada... Perché se la siete falta, la lampada... esce fuori la carne. O sea, la carne. Non so se avete mai visto i prodotti sott'olio. Non so se avete visto los, la comida bajo a la, in, in, los... in, in Italia si fanno. Italia si fanno Si fanno per esempio con le melenzane. Per esempio con le perejane. O con i carciofi. Con... Con... Con... Si, con... si mettono sott'olio. Si pone in bajo e la cosa importante, importante è che sempre l'olio deve stare sopra. Es que stare tu quando mangi i prodotti dentro, dentro il livello dell'olio scende, dell E può uscire fuori il vegetale. Su, eh, in plan il vegetale. E tu gli devi andare a mettere altro olio. E devi ponerle Perché se, se va fuori dall'olio, si, si perde. Così siamo noi e così siamo nosotros. se l'ora della nostra vita e inizia a scendere, la siete in vita, a inizia a uscire fuori la carne. E se la carne esce fuori, la carne sale, non è solo un problema nostro, non solo nostro problema. iniziamo a fare danno anche alle persone che sono intorno a noi, al nostro, nostro marito, alla nostra moglie, a marito, nostra ai nostri figli, Nostrosi iniziamo sì. a perdere le nostre battaglie. E Però Dio questa mattina ci sta dicendo, Però sta dicendo che dobbiamo mantenere il nostro olio fino alla fine. Che che fino alla fine. Amen. Amen. Anche Mosè è rimasto con l'olio fino alla fine. Non fu soltanto il momento in cui ha visto il pruno ardente. solo momento Ma lui ha continuato ad avere questa relazione con Dio. Sino con La Bibbia dice che lui saliva sulla montagna per parlare con Dio. La dice con E quando scendeva la sua faccia risplendeva. E quando bajava la sua cara risplendeva. Quindi immaginate Mosè con la faccia che metteva luce. Mm. Immaginate Mosè con la cara che brillava. Molti che pagano le bollette care questo periodo dicevano sarebbe buono così rifamiamo la luce. Molti che <ride> la luce questo mese buono perché così Però questo ci fa capire una cosa. Per questo non Che Mosè non si è accontentato di un'esperienza. Che Mosè non stava satisfecho con un'esperienza. Non è, ah ho visto il pruno ardente e sto bene Non è che dico, buono, vi l'arbusto arbusto ardere e sto bene No, no, no, l'unzione doveva arrivare fino alla fine Sino che l'unzione deve arrivare fino alla fine Lui aveva bisogno ogni giorno di avere questa esperienza con Dio con Eliseo è stato un altro che è rimasto con l'unzione fino alla fine E Eliseo è stato un con l'unzione fino alla Non fece solo l'esperienza quando vide Elia preso dal carro di fuoco no solo tuve la experiencia de ver a Elías en el carro de fuego cioè, imagínate qué cosa grandiosa, qué cosa tan grandiosa. tú estás hablando con una persona a tu fianco estás hablando con alguien al lado a un cierto momento pasa un carro de fuego, de pasa un carro de fuego se lo prendono se lo lleva, y tú dices, Padre mío, Padre mío, carro de caballería." y dices, Padre, Padre mío ¿Qué, sucede? ¿qué pasa? y scende el mantello de Elías y, el de Elías, y tú te pones el mantello de Elías e lì ha di Eli. E lì Eliseo cominciò il suo ministero. Però lui rimase con l'unzione fino alla fine. Però si con l'unzione al final Immaginate che Eliseo era morto. Immaginate che lui stava morto. E un giorno stavano uh, seppellendo un'altra persona. E stavano enterrando un'altra persona. Però dato che erano arrivati i nemici, erano arrivati i briganti, però come arrivarono i nemici, presero il morto e lo buttarono nel primo fosso che trovarono. Tavarono il, il morto e lo tirarono nel primo eh, olio che trovarono. E lì c'era c'erano le ossi di Eliseo. E lì stavano i ossi di Eliseo. E la Bibbia dice che quando il corpo toccò le ossa di Eliseo risuscitò. E la parola dice che quando il corpo toccò i suoi risuscitò. No. Cioè Eliseo faceva il miracolo e anche morto. Eliseo faceva il miracolo e stava morto. L'unzione era così presente nella vita di Eliseo. L'unzione era tan presente nella vita di Eliseo. Che era nelle sue ossa. Che stava in suoi uusi. Ed era rimasta lì anche dopo la sua morte. E si chiudò lì después della sua morte. Che l'unzione di Dio possa rimanere con noi anche dopo la nostra morte. Che di Dio si con hasta de la muerte. Non si tratta di un'esperienza. Non è un'esperienza. Si tratta della nostra vita. È nostra vita. Stiamo comprendendo ciò che lo Spirito Santo ci sta dicendo questa mattina. Entonces, lo que decir esta Abbiamo bisogno di arrivare con Dio fino alla fine. Tenemos que uh, arrivare con Dio hasta el final. Perché lungo il cammino tante cose ci possono allontanare. Nos Ma noi dobbiamo rimanere costanti fino alla fine. Policarpo. Policar Policarpo, Policarpo, si Policarpo. Fu uno dei, dei, primi, um, dei primi testimoni cristiani. Ah, uno era discepolo dell'Apostolo Giovanni. Discepolo dell'Apostolo Paolo Ed era un uomo. Ehm, molto conosciuto Io non mai perché era un uomo molto pacifico. pacifico trovate la sua testimonianza nel libro di Eusebio no. di Cesarea il suo nel libro di Eusebio del Cesare. storia del cristianesimo e, e la Bibbia dice che ci fu un tempo, che un tempo di persecuzione e quindi gli dissero Policarpo Devi offrire sacrificio all'imperatore. All cioè, Policarpo avrebbe dovuto accendere l'incenso all'imperatore uh, all come se l'imperatore fosse Dio, si fuera Dios. e lui, ovviamente, non lo fece. E, lo e quindi lo presero, lo arrestarono lo, lo tomaron, lo e lo condannarono a morte. E gli dissero Policarpo. E gli dicono Policarpo. Se tu rinneghi, anche se non vuoi offrire il sacrificio. Anche lui che il sacrificio. Se tu rinneghi Gesù Cristo, avrai salvato la vita. Però se neghi a Dio, andrai la tua vita salvata. E Policarpo era alla fine della sua vita. Stava al finale della sua vita. Era vecchietto. Era vecchietto. E risponde così. E si contesta. 86 anni servendo Gesù. 86 anni servendo a Gesù. E non mi ha mai mancato in nulla. E non mi ha fallato in nulla come posso io mancare a lui adesso? come posso faltarle io a lui ora? sempre sarò amico di Cristo sempre sarò amico di Cristo okay, okay. e quindi lo mandarono al rogo e mandarono al rogo al, al fuego, a chiamarlo immaginate che quello che noi stiamo dicendo immaginate che quello che stiamo dicendo era nei registri pagani dell'impero romano. De romano. Non è nelle, nei racconti cristiani. No los ma nei testimoni oculari che non erano cristiani che hanno scritto tutto questo. Sino testigos, oculares, que no eran que todo eso. Quindi immaginate che ha acceso il fuoco sotto di lui. Que el fuego bajo él. E lui non bruciava. Il fuoco attorno a lui diventò come un cerchio. Il fuoco come un la sua pelle divenne di colore oro. Su oro. Come l'oro appena uscito dal fuoco. Come e la gente iniziò a sentire un profumo di incenso. E la gente a sentire un olor, olor di incenso. Di incenso. E quindi più accendevano il fuoco e niente. non succedeva nulla. E fuego, non, nada. non si bruciava, no se, non si chiamava. Non riuscivano ad ucciderlo col fuoco. Non potevano matarlo con il fuoco. Quindi alla fine presero una lancia e, una lanza e gli trafissero il cuore. E, le e quando gli trafissero il cuore, il sangue che uscì dal cuore spense il fuoco. E quando le appuntarono nel corazone, la sangue che salì dal corazone appagò il fuoco. E tutti quanti videro una colomba uscire da lui ed andare verso il cielo. E tutti videro una colomba per salir da lui e tirarsi dal cielo sapete che la colomba è il simbolo dello Spirito Santo lui era rimasto con lo Spirito Santo fino alla fine 86 anni servendo il Signore e non rinnegandolo neanche l'ultimo giorno della sua vita questo stiamo dicendo questa mattina non si tratta di un'esperienza non è un momento non è quando ci battezziamo come diceva Vittorio. non è quando ci battezziamo come dice Victoria, ma restare fedeli fino alla fine, no ser hasta final, servendolo. Un altro grande uomo di Dio, Gregorio, il taumaturgo, Gregorio taumaturgo. <susurra> lui arrivò eh, ed era, divenne il vescovo di Cesarea. Era il vescovo, di Cesarea. Quando Lui arrivò in questa città, che era una città enorme, c'erano soltanto 17 credenti. Solo 17 e Dio lo so e lo benedisse facendo miracoli straordinari. E, Dio lo so e, lo e, hizo e Lui dedicò tutta la sua vita ad evangelizzare. E lui dedicò tutta la sua vita ad evangelizzare. Scendeva per la strada, pregava per i morti, pregava per i malati. i morti, per i enfermi. E arrivò al ultimo momento della sua vita, che era sul letto che stava quasi per morire. E arrivò al ultimo momento della sua vita, che stava in la cama, quasi morrendo. E fece una domanda. E su una pregunta. Quante altre persone ci mancano che non credono in Cristo? Quante persone fattano che non credono in Dio? E gli rispossarono 17. Y gli rispossarono 17. Quando lui arrivò c'erano solo 17 credenti. Quando, Quando se ne andò praticamente c'erano soltanto 17 che non credevano. Tutta la città era completamente convertita. Tutta la città era convertita. Un altro grande personaggio. Vincente Ferrer. Questo è molto conosciuto perché nacque a Valencia. Non so se la conoscete la storia. Sì, sì, lo conoscete e morì in Vienna però nacque a Valencia. Valencia e le testimonianze dicono los dicen che quando lui predicava, él predicava persone che parlavano diverse lingue di diversi paesi di diversi paesi lo comprendevano lo cioè lui parlava in valenciano e le persone che parlavano romano lo comprendevano le persone che parlavano in romano lo intendevano le persone che parlavano inglese lo comprendevano inglese lo le persone che parlavano francese lo comprendevano le persone che, che parlavano tedesco lo comprendevano le persone che parlavano in lo intendevano e eh, Dio lo usava con tanti, tanti, tanti miracoli e Dio lo usò con tantos milagros al punto che lui era vecchio, stava morendo nel letto la gente veniva e lui pregava, mentre stava nel letto hasta che lui stava in la cama morrendo e la gente veniva e lui orava nella la cama lui che stava lì, quasi ormai vecchietto, quasi che stava partendo e continuava a pregare e, e, la, e la gente continuava a guarire la gente sanando, fino a quando morì hasta e la gente continuava ad entrare la gente entrando. e dopo la sua morte guarirono altre 400 persone e de su muerte, 400 personas, solo entrando vicino dove lui stava, stava morto l'unzione era rimasta con lui fino alla fine la se al, al final, la se va final. mi state comprendendo? Entendez. Non si tratta di un'esperienza di un giorno, non è un'esperienza di un Dio si tratta di rimanere fedeli a Dio sino fino alla fine, sino fin con il John, Wesley. John Wesley ogni anno faceva 7000 km su un cavallo, 7000 un non era importante l'età, non, non era importante la salute, non correva di qua e di là per predicare la parola di Dio. Por todos lados predicando la de Dios. Gli buttavano le pietre dietro. E las rocas del Distrussero la casa dove lui dormiva. Su casa. Lo cercavano ovunque per ucciderlo. Lo para per questo lui si muoveva con un cavallo. Con cavallo. E lui quando stava per morire, e Quando stava a punto di morire. Dice, la cosa più grande, Hijo, más grande è che Dio è con noi. E lui con Dio rimase con Dio fino alla fine. Él se con Dios hasta il final. Ascoltami, fratello, sorella. Escusami, hermano, hermano, Non importa se ti buttano le pietre. Non importa si ti le Non importa se domani ti uccideranno no per la tua fede. Non importa se ti per la tua Noi dobbiamo continuare a servire il Signore. Que a Dios. Fino alla fine. Hasta final. Amen. Amen. Smith Hughes disse una frase, importante. Smith una frase muy importante. Molti fuochi si accendono nel cuore. Nel Ma pochi fuochi rimangono accesi. Molti fuochi si accendono. Però pochi rimangono accesi. E oggi Dio ci sta dicendo. dicendo. Cura il tuo fuoco. Cuida tu fuoco cura la tua, con Dio. la tua relazione con Dio quindi dove lo andiamo a trovare quest'olio? non lo troverete al centro commerciale qua vicino al Salerno? non, lo nel Salerno che cerca? non si può trovare per internet su Amazon? non si può trovare in Amazon? per incontrare quest'olio? per incontrare la prima cosa lo possiamo trovare in Gesù, lo in Gesù. dobbiamo chiedere a Gesù. a Gesù Luca capitolo 11 Lucas capitolo 11. Dal versetto 9 al versetto 13. Dal versículo 9 al 13. Molti dicono, "Va bene, ma io ormai ho tutto, ho Gesù, suo apostolo. Molti dicono, bueno, io già tengo a Gesù, io lo tengo tutto. Però dobbiamo chiedere. No. Oh. Però dobbiamo chiedere. Dice. E io os digo, pedid e si os darà. Buscad e halleréis. Llamadio sarà abierto. Perché tutto aquel che pide, recibe. E il che busca, halla. E al che llama, se abre. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pidiere un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro padre celestial le dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de él. Amén. Se noi che siamo cattivi noi, amici, facciamo regali buoni ai nostri figli, regali a nostri figli, quanto più Dio darà lo Spirito Santo a chi glielo chiede, quanto più Dio darà lo Spirito Santo a chi lo chiede. E quindi come possiamo trovare, quest trovare quest'olio? Questo Chiedendolo a Gesù. A Gesù. Devi pregare, lo devi chiedere. Signore, mettimi più olio nella lampada. Signore, puoi mai mai Signore, riempimi. Signor, Ogni giorno chiedi, Signore, dammi più olio, più unzione. Más, más unción, más e Dio risponderà alla tua beihiera. Come possiamo trovare quest'olio? Come Vivendo vicino a persone risvegliate. Vivendo cerca gente. Uh, avivare. Avivare. Se tu c'è un fuoco, un tu prendi il pezzo di legno e lo allontani dal fuoco, tomas un de lo del fuego, quel pezzo di legno si spegnerà. Se Però se prendi questo pezzo di legno spento e lo metti vicino al fuoco, lo puoi del fuego, che succede? Que che questo legno que la madera si accende di nuovo. Si incende otra vez. Se stiamo vicino a persone risvegliate, quella persona ci accenderà persona va a e noi ci accenderemo a sua volta e, a e il fuoco rimarrà acceso e se perché ci influenziamo. Positivamente. Non è importante se sei una chiesa grande o una chiesa piccola. L'importante è che sei vicino a persone che sono risvegliate. Perché questo manterrà acceso il fuoco dentro di te. Il fuoco dentro di te. Amen. E quindi molti quando hanno i problemi, e los la prima cosa che fanno non vanno in chiesa. Il tuo fuoco si spegnerà. La soluzione non è questa. Non è solo una soluzione. È quella di buttarti in mezzo al fuoco. La in del fuoco dove ehm. ci sono persone che possono pregare per te. E, che per e dove tu puoi pregare per gli altri. E quando, tu puoi per e le quando sarai in mezzo al fuoco, e sarai in del fuego, il tuo legno non si spegnerà mai. Tu non si va a Amen. Dove possiamo trovare questo olio? Incontrare Nella sua presenza. Mosè scendeva dalla montagna che aveva la faccia che risplendeva della luce Mosè de montagna che aveva la cara brillante perché era stato tempo con Dio perché è stato con Dio quanto tempo passiamo con Dio? quanto tempo passiamo con Dio? non basta la preghiera prima di mangiare Signore grazie per questo cibo Amen. non basta la orazione antes di comerte Signore grazie per la comida amén non basta leggere il fogliettino del calendario col versetto biblico non basta leggere la oggita del calendario con il versicolo abbiamo bisogno di passare tempo nella sua presenza. Que pasar en su presenza la domanda è quanto tempo hai passato con Dio oggi? Y la es, con Dios hoy? hai bisogno di passare tempo con Lui pasar con Él. perché se non passi tempo con Lui pasas con Él, la tua fiamma si spegnerà llama se va a il tempo di qualità con Dio il tempo di qualità con Dio Qualche giorno fa ho condiviso la mia routine su internet. Di espo, eh, routine internet. I giorni, normalmente, come gestiamo, gestisco la giornata. Come um, lo che hago durante il dia. Eh, non è tutti i giorni, perché il sabato e la domenica abbiamo un'altra routine. Non è tutti i giorni, perché il sabato e la domenica abbiamo sotto la routine. Però un, un pastore mi ha contattato. Però un pastore mi ha contattato. Cioè, Dice, Apostolo, ma tu veramente dormi solo 5 ore e mezza a notte? Dice, Apostolo, però tu realmente dormi 5 ore e mezza per notte? Dico, sì, dico sì. Dice, cioè, come fai? Come haces? Non lo so però, Dio mi dà la forza. Io so, però Dio mi dà la forza. Dio mi dà la forza. di alzarmi ogni giorno alle 5 e mezza. La di 5 e mezza. Per avere un tempo grande di preghiera. Per avere un tempo grande di orazione. Perché abbiamo bisogno di stare davanti alla presenza di Dio. Estar de la, presenza de Dios. la tua faccia non può risplendere da sola. La tua non può sola. Non puoi andare dal cinese e compri una lampadina no. Non puoi andare dal cino e comprarti una bombiglia. Un bombiglia Il fuoco ha bisogno del, dello spirito per accendersi Il fuoco necessita del spirito per accendersi E quello lo trovi soltanto nella sua presenza E se solo lo incontri nella in sua presenza Ehi Apostolo, ma io come faccio? Sono sempre stanco Apostolo, però io come muovo se Dio ti darà la forza Dio ti darà la forza La volta lo disse ad di una sorella Lo disse a un irmano E la sorella dopo un po' di tempo dice Lo sai Apostolo? E la rubana dopo un tempo e mi diceva, stavi apostolo? Io prima quando facevo le faccende di casa mi stancavo. Anche quando li chiavo la casa mi cansavo. Ci mettevo 6 ore, sette ore. Stava 6-7 ore. E arrivavo stanca. E andavo cansato. E non avevo più tempo, mai tempo per pregare. E non avevo tempo per orare. Adesso prego prima. Ora oro antes. Finisco prima. Termino anche. E mi avanza pure il tempo. Tengo más e tengo più tempo. E ho più forza. E ma forza. Com'è possibile questo? Com'è possibile? È possibile. È possibile. Perché l'uomo non vive di solo pane. Perché l'uomo non vive di solo pane. Ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. parola che viene dalla bocca di Dio. Alimentati della parola. Alimentati della parola. Alimentati della sua presenza. Alimentati della sua presenza. E vedrai che avrai forza nell'anima, nel corpo e nello spirito. Vedrai che ti avrai forza nell'anima, nel corpo e nello spirito. È bello quando dice che Mosè aveva parlato con Dio. È quando dice che Mosè aveva parlato con Dio. Non dice che Mosè aveva parlato a Dio. Non dice che Mosè aveva parlato a Dio. Parlato a Dio. Se no aveva parlato con Dio. Signore Cioè significa che lui aveva un, con Dio. O sea, che aveva un dialogo con Dio. Non è che faceva soltanto la lista della spesa. Non solo il lista de compra. Signore chiedo questo, quiero questo, quiero questo, quiero chiedo questo. Sì, signore, quiero esto, esto, esto. No, no, no, c'era un dialogo con Dio. Dio gli parlava. Dios non basta fare quella preghiera come una lista della spesa. Que la como de o leggere la Bibbia così, giusto perché la devi leggere. O leggere la parola perché leerla. La parola va meditata. La que ser meditata. devi pensare della parola. Que pensare la Capire cosa quella parola, cosa in quella parola Dio ti sta dicendo per te oggi. Que es lo que Dios está a de la e quella parola porterà vita dentro di te. parola vita dentro di de te quindi vuoi avere l'oro fino alla fine? quindi vuoi avere il asinca al finale? questa è la domanda di oggi Cinque vergini erano intelligenti Cinque vergini erano sulla e cinque erano stupide? e cinque no perché sì, stavano aspettando lo sposo perché stavano aspettando lo sposo tutte e 10 le 10 però cinque non avevano l'olio però cinque 5 non avevano il asinca quindi vuoi avere l'olio fino alla fine? vuoi avere il asinca al finale? chiedilo a lui vieni Stai vicino a persone incendiate. Este, um, se, uh, e coltiva la tua comunione con lui. Dio. Queste sono le chiavi. Son las che permetteranno alla tua lampada di rimanere sempre con l'olio E poter stare lì. Essere pronto per il ritorno di Gesù. E poter listo per il regresso di Gesù. Qualche tempo fa io facevo la domanda a diversi pastori. A los Voi sapete che Gesù sta per tornare. Jesús está por e tutti quanti dissero sì. sì. Però si stanno, vi state preparando. Sì, però se preparando. Avete loro nella lampada. La la lampada. Chiesa, ti stai preparando. Iglesia, ti sta preparando. Vogliamo avere un momento adesso per pregare? Vogliamo essere un momento per ora Vogliamo pregare anche per tutte le persone che sono malate, Poi se ci sono inferme. Quindi vogliamo salutare le persone che ci seguono in diretta. Se vogliamo salutare in diretta. Tieni sempre loro nella tua lampada. Tieni la sete in tua lampada.